Oggi vediamo come il livello di forza e di stabilità delle valute possono aiutarci a capire come investire con più consapevolezza. Quindi perché la moneta, o meglio la valuta, è importante? Il motivo è che l'andamento della valuta, quindi la sua forza oppure il livello della sua stabilità, è determinato dalle aspettative che compratori e venditori sul mercato hanno infatti quando parliamo di valute parliamo di un indicatore lagging perché? perché riflettono ciò che succede nell'economia di un certo paese infatti quando abbiamo periodi di grande incertezza o comunque anche di cambiamento sul forex le ripercussioni di questi momenti si hanno molto velocemente creando per esempio molta volatilità e un esempio lampante è proprio quello che è accaduto nel 2020 a febbraio o meglio tra febbraio e marzo quando è scoppiata la pandemia del, del covid in Italia e poi nel resto d'Europa e del mondo anche se in realtà ovviamente è partita dalla Cina però in ogni caso noi in quel periodo abbiamo visto una forte volatilità su molti mercati valutari quindi per fare un esempio voglio parlare dell'euro dollaro l'euro dollaro se andate a vedere il grafico in quel momento quindi tra febbraio e marzo 2020 era in un trend short che perdurava da circa due anni più precisamente appunto dal 2018 ecco in quel momento cosa è successo è successo che sono iniziato a circolare ovviamente le, le notizie sulla, sulla pandemia hanno iniziato i governi a prendere delle contromisure quindi a chiudere a fare il, il vari lockdown a partire dall'italia poi tutti gli altri eccetera eccetera ecco in questa situazione all'eurodollaro che era in trend short dal 2018 è successo qualcosa ecco a quel punto cos'è successo all'eurodollaro è successo che è partito un movimento long velocissimo che l'ha portato a 1.15 in in tutto sommato in poche settimane, in pochi giorni e da lì poi è ricrollato fino ad andare addirittura sotto a 1,07 quindi sotto i livelli in cui da cui era partito il trend long precedente e poi da quel punto e tutto in circa un mese quindi cioè in poco tempo l'euro dollaro ha avuto una volatilità assurda e parliamo dell'euro dollaro quindi il cambio più liquido al mondo nel mercato più liquido al mondo perché il forex è il mercato più liquido al mondo e chiaramente maggiore è la liquidità e più sarà difficile avere volatilità importanti quindi capite come quello è stato un evento veramente molto grosso assurdo ma infatti è il covid che poi ha causato insomma delle implicazioni nella vita di tutti noi non da poco ma in ogni caso da quel momento poi è partito un trend long che è andato avanti sull'euro dollaro fino a gennaio 2021 quindi da un trend short che perdurava da due anni è nata una bella confusione e poi da lì un trend long che è andato avanti fino a gennaio 2021 quindi insomma è un esempio secondo me molto potente per spiegare quanto il forex può diciamo rappresentare ciò che poi sta succedendo in realtà nel mondo reale infatti il forex ci ha detto lì che stava succedendo qualcosa di grosso e infatti, in effetti stava succedendo qualcosa di grosso perché la pandemia stava scoppiando proprio in quei mesi comunque dinamiche simili sono accadute anche in, in molti altri cambi valutari ovviamente non solo in euro dollaro, io ho voluto parlare dell'euro dollaro perché è il cambio più importante comunque andando avanti, eventi del genere sono chiaramente molto rari tuttavia ciò che accade sui mercati valutari è proprio la rappresentazione di ciò che succede nella realtà e quindi è per questo che è un indicatore è lagging capito questo e quindi la forza delle informazioni che il forex ci può dare sull'economia andiamo a capire anche quali sono le implicazioni a seconda che una valuta si svaluti piuttosto che si apprezzi infatti una valuta che si apprezza tende a rassicurare gli investitori e essendo rassicurati gli investitori questi tenderanno a comprare di più di quella valuta e comprando di più di quella valuta il prezzo continuerà ad aumentare tuttavia c'è anche ovviamente il caso opposto quindi se a un'economia non viene data particolare fiducia da parte degli investitori ovviamente il valore della valuta di quell'economia quindi di quello stato tenderà a calare però ci sono delle riflessioni da fare perché perché cambia molto a seconda che un paese sia un, um, un paese principalmente esportatore o principalmente importatore. Infatti a seconda della tipologia di paese può essere più conveniente avere una valuta diciamo dal valore leggermente più basso piuttosto che leggermente più alto anche se entrambi i casi hanno vantaggi e svantaggi. Infatti per un paese che tende a importare sarà più conveniente avere una valuta che si apprezzi. Perché? Perché apprezzandosi sarà più facile acquistare dall'estero perché? perché avremo più potere di acquisto mentre invece una valuta che perde valore in quel caso sarebbe un problema perché comprare all'estero diventerebbe invece più difficile e viceversa se noi fossimo un paese che eh, vuole esportare allora a quel punto ci sono due lati della medaglia da considerare perché? perché se noi vendiamo i nostri beni quindi del nostro paese e abbiamo una valuta forte le nostre esportazioni tenderanno a valere di più perché venderemo a prezzi più alti di fatto mentre invece al contrario se il prezzo della valuta calerà noi potremo vendere a prezzi più bassi ma al contempo questo ci renderà più competitivi perché venderemo a prezzi più bassi e quindi insomma ci sono queste cose da considerare perché ci sono appunto dei vantaggi e degli svantaggi inoltre una cosa da considerare è che se in un paese la valuta dovesse prendere troppo valore questo è vero che renderà le esportazioni di maggiore valore ma al contempo potrebbe scoraggiare chi conta compra quei beni dall'estero e magari rivolgersi ad altri paesi esportatori. Quindi ci sono parecchi lati da considerare e quindi noi dobbiamo comunque tenerlo presente perché, perché dobbiamo essere consapevoli che a un paese da cui aumenta la valuta se quel paese è un paese esportatore dobbiamo aspettarci che sì fino a un certo livello ci saranno dei vantaggi perché le esportazioni varranno di più però al contempo potrebbe essere che certi importatori smetteranno di comprare da quel paese mentre invece viceversa un paese esportatore che si vede calare il valore della valuta avrà la situazione inversa, nel senso che avrà meno valore nelle proprie esportazioni, però con tempo potrebbe rendersi più competitivo e quindi insomma dobbiamo, dobbiamo considerare da questo punto di vista questi aspetti. Invece dal punto di vista di un paese importatore, dobbiamo tenere presente che se noi vogliamo investire in un paese che è tendenzialmente è un paese importatore, nel caso in cui la sua valuta dovesse apprezzarsi, questo paese sarà un vantaggio nel senso che potremmo aspettarci per dei miglioramenti della sua economia al contrario se la sua valuta dovesse deprezzarsi, allora a quel punto potrebbe essere uno svantaggio per la sua economia in ogni caso ci sono dei vantaggi anche nel caso in questo senso universale perché se prendiamo il caso della valuta che si svaluta ci sono dei vantaggi che possono ovviamente ottenere sia paesi esportatori che importatori cioè che il, um, sarà più facile avere del turismo nel senso che la svalutazione della nostra valuta favorisce là che arriva con una valuta più forte a fare le vacanze nel paese con la valuta che si deprezza con questo quindi è tutto io ti ringrazio per aver visto il video fino alla fine noi quindi ci vediamo alla prossima ciao a tutti